Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Vegito Golden E' uno speciale video della tra trasformazione di Goku in Super Saiyan leggendario E adesso andiamo Finalmente il Super Saiyan Furioso Possiamo andare Basta, sono furioso, a Freezer Madonna che pugno Che velocità di schivare i colpi! Combattiamo! La storia fino a questo punto è corretta. Batti Freezer! Ed è fatta! Papà, cosa sta succedendo? Gon, prendi piccolo e torna sulla terra! Le famose parole di Go, all'ultimo dello scenario. Vattene da qui, finché riesco ad ancora a controllarmi. Ti aspetterò, aspetterò il tuo ritorno. Non ti perdonerò mai per quello che hai fatto. Chi sei? Ormai dovresti averlo capito. Sono un Saiyan della Terra, giunto qui per sconfiggerti. Mi ha fatto infuriare, destando il guerriero leggendario che è in me. Io sono Goku, il Super Saiyan! Oh no! Freezer tirato la sua. supernova, insomma. La sua sfera che poi. sappiamo tutti cosa succede. Battaglia finale! Massima potenza! Guarda, questa è la mia vera forza! Non ti batteremo! 5 minuti bastano per sconfiggerti e fuggire. Bravo. Loco. Guadagni tempo per far fuggire quei marmotti. Guadagnare tempo? Non serve, tanto stai per morire. Lo sai. Comunque freezer. Morirò. Ho disteso il tappeto. Adesso ti ucciderò. la far finita la far finita io per una volta appartenuta super saiyan a fondo vincente ah. intendi krillin stai parlando di krillin non usare a parlare di krillin Mado che legnate che gli abbiamo dato raga! legnate mi ha preso una A hey e ok qua Freezer è davvero in crisi o diciamo in, in parole povere in difficoltà un po lunga. il drago. il drago delle sette sfere di Namek. capisco Kaio ha usato le sfere del drago, ok non so molto di te, ma mi hai davvero aiutato. Grazie Goku. Ma sarò io a chiudere. Forza. Grazie. È stato pazzesco. È tipico di Goku rifiutare al mio aiuto. Ma va tutto bene, ok? Ha vinto, la pergamena è tornata normale. Comunque, sono felice che Mira non abbia interferito. Già, quei due non si sono fatti vedere. Vero, come mai? Hanno detto che ci avrebbero annientati se fossimo intervenuti. Perché questa volta non si sono fatti avanti? Chissà, forse è stato soltanto un loro capriccio. Spero di sì. Comunque, voi due siete stati in gamba. Sì, grazie. Ora c'è il filmato. Le distorsioni sono troppo rapide per loro. Ce ne sono altri. sono altri. non può non essere passano. ecco Demika il cattivo di tutta la serie ridi ridi tanto <ride> ti batteremo vivi <Ribi. ride> e si conclude qua raga con questo splendido video di Dragon Box Ball... Formazione di Goku in Super Saiyan leggendario contro Freezer è stato un episodio muzza Comunque, se siete arrivati a questo punto del video, iscrivetevi, lasciate un like e commentate. Raga, è molto importante, adesso noi ci trasformeremo in Super Saiyan. Da boh, oh, fighissimo! E con un altro splendido video da Vegito Golden, è tutto raga.